Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video tutorial su come mettere i perlescenti un po' su tutti i colori che ci sono allo santo scasso ma sapete che sui classici non fa mettere il perlescente, sui metallici non fa mettere il perlescente e sugli opachi non fa mettere il perlescente per questo c'è una sorta di glitch, un bug ragazzi e quindi passiamo subito al glitch allora per mettere i perlescenti sul cromato ragazzi eh, l'unico perlescente che si può mettere che è visibile sul cromato è il colore gru gli altri perlescenti non sono visibili sul cromato quindi sappiate che se mettete un cromato potete mettere il perlescente eh, colore gru sul cromato passiamo ai classici ragazzi i classici come vedete non ci fa mettere il perlescente allora per mettere il perlescente sul classico selezionate ovviamente un colore poi andate su metallizzati non dovete selezionare nulla fate cerchio e eh, andate su targhe ragazzi fate un cambio di targa e eh, ritornate ovviamente nei colori ritornate in perlescenti e vi farà mettere il eh, perlescente che voi volete sul eh, colore classico allora stessa cosa anche per gli altri colori però lo andremo a vedere ve lo faccio vedere più volte in maniera che voi capiate comunque come vedete ci lascerà mettere qualunque perlescente se non fate questo passaggio non ve lo farà fare andiamo sugli opachi ragazzi stessa cosa per gli opachi selezioniamo un colore opaco andiamo su perlescenti come vedete non ce lo fa mettere quindi andiamo su metallizzati vedete ho un, un, un opaco io sotto ragazzi eh? andiamo su metallizzati non selezioniamo nulla facciamo cerchio per uscire cerchio cerchio andiamo su targhe mettiamo una targa e ritorniamo in verniciature ragazzi andiamo su perlescenti e anche qui avremo l'effetto desiderato Potremmo mettere il perlescente sul diciamo sull'opaco è abbastanza semplice come glitch, ragazzi come glitch. se sa, sa che cazzo ho detto quindi eh, passiamo agli altri colori ragazzi allora per mettere per esempio il perlescente sui colori metallici anche la stessa cosa noi per esempio che ne so scegliamo un colore metallico scegliamo che dire questo No, vediamo beh scegliamo questo vabbè comunque sia prendete un qualunque metallico andate su metallizzati non selezionate nulla, cerchio cerchio andate su targhe selezionate una targa, ritornate in verniciatore e automaticamente potrete mettere anche il perlescente sui metallici ragazzi, per creare un colore particolare una vostra vernice particolare magari che vi piace e qui avrete tutta la vostra scelta ragazzi come dicevo, questo tutorial mi è stato richiesto perché non sapevano come mettere il perlescente su, su vari colori e quindi l'ho voluto portare ho voluto accontentare questi iscritti che mi chiedevano di di mettere i perlescenti sugli opachi sui metallici e cazzi e mazzi insomma vi faccio vedere un'altra cosa ragazzi allora se noi per esempio abbiamo un uh, mettiamo un perlescente mettiamo un colore, scusate ragazzi, sul metallico ok quando andremo a mettere il colore crew, adesso ve lo faccio vedere con l'oro ragazzi che magari è meglio, mettiamo l'oro per esempio se noi mettiamo oh, uno di, di questi due ori, uno dei due quando andremo a mettere il colore crew ci applicherà il colore crew sul colore oro ragazzi e quindi avremo quell'effetto perlescente dorato Diciamo sentite il gatto mio come miacola qui c'ha voglia di protagonismo pure lui quindi eh, ragazzi mi sembra che il glitch sia abbastanza semplice è una cosa veramente semplice da fare anche perché vedete il colore griou se mettete per esempio prima un opaco e poi mettete il colore griou non ha perlescenza quindi automaticamente eh, dovete fare un qualcosa potete anche metterlo normalmente il perlescente sul colore griou però magari era per creare un effetto dorato un po' più bello spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia utile detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video